amici, Buonasera e benvenuti. In un momento in cui siamo portati a fare tutto online, l'online ci torna utile perché questa sera faremo una sessione di costellazioni live con la dottoressa Paola Felice e con tanti amici che un po' alla volta ci raggiungeranno. Intanto abbiamo con noi Cinzia e Pamela. Tra qualche secondo saremo online. Intanto, come sempre, un like alla pagina ci aiuta a divulgare l'informazione gratuitamente ogni giorno e iscrivendosi al canale. YouTube, ogni contenuto sarà costantemente al vostro servizio. Aggiornamenti costanti e continui. Tra qualche secondo, online sigla. Buonasera, buonasera e benvenuti, benvenuti i nostri ospiti, benvenuta la dottoressa Paola Felici, benvenuta Paela, benvenuta Cinzia, questa sera pronti per una serata particolarissima dove faremo insieme le costellazioni familiari e lo faremo in diretta, lo faremo live. Do la parola subito alla dottoressa Paola Felici in modo tale da eh, avere un po' di informazioni per quel che riguarda le costellazioni, comprendere come funzionano, comprendere meglio cosa sono e poi partiremo chiaramente con la sessione. Vai Paola! Ben ritrovati, è già qualche volta che ci vediamo, ma questa esperienza non l'avevamo ancora fatta qui con Vincenzo. E abbiamo parlato altre volte di costellazioni familiari, di che cosa sono, come agiscono, ma non avevamo mai messo in scena le situazioni in, in modo reale facendo le domande vere come si usano i corsi che stiamo facendo adesso come ha detto bene Vincenzo ormai siamo tutti online e i corsi si vanno online siamo adeguati a me piace tantissimo lo show per me va bene allora per rintrodurre ancora una volta il campo delle costellazioni bisogna dire che cosa sono come funzionano e, e come agiscono le costellazioni familiari sono una tecnica messa a punto da Bert Tellinger molti anni fa e che tutti in qualche modo quelli che l'hanno difesa l'hanno sistemata a sistemata stata secondo le, le proprie corde. E, che cosa succede? Cioè di che cosa parliamo? Noi parliamo di campi familiari informati dove risiedono tutte le esperienze che sono state e fatte in una famiglia fino a molte generazioni prima. È come un filmato generale della storia della, della famiglia. A che cosa serve recuperare queste informazioni? Noi siamo legati ai nostri antenati, alle nostre storie, siamo legati per effetto della risonanza e anche qualche altra cosa, ma okay, domani parleremo più in là perché diventerebbe un discorso troppo lungo e non ci permetterebbe poi di lavorare. Ehm, che cosa accade? Quando in una famiglia succedono degli eventi che sono devastanti, che sono dolorosi, che sono... Ehm, in qualche modo che disturbano, ma non solo disturbano, che proprio impediscono eh, alla, alla persona che li subisce di, di vivere serenamente. Questi eventi rimangono, io dico, incastrati nell'aria, perché è come non restano le persone, ogni tanto le persone quando facciamo questi incontro e quando spiego mi dicono ma che sono gli antenati che restano lì? No, gli antenati quando uno muore va dove deve andare. Quello che resta è come una scia, è, una, è un profumo, è, è un'impronta. E che cosa succede? Che noi entrando in, in quella famiglia ci prendiamo quella, passiamo attraverso quella scia e ci impregniamo di quel profumo, di quell'odore, di quell'impronta, di quella situazione. Che cosa succede? Inconsapevolmente, poi, mentre cresciamo e nella vita, siamo, eh, tendiamo a riproporre quel tipo di, di fragranza, quel tipo di impronta. Perché? Per mostrare, eh, per far eh, riprendere alla, al nostro antenato, alla storia del nostro antenato, non al nostro antenato, la sua, vera, uh, la, la sua vera posizione e la realtà di quello che è accaduto Ok? come ci si incastra come ci si incastra nel, negli eventi familiari ci si incastra perché a livello emotivo secondo me sono le emozioni che ci incastrano quando succede una cosa molto dolorosa per esempio la morte di un bambino piccolo un bambino nato morto è una cosa così dolorosa che chi vive quell'emozione rimane incastrata, è come se, io lo dico sempre come se fosse uno spruzzo di, di, di Borotalco che rimane incastrato nell'etere, cioè non, non finisce per terra, rimane, si butta, si getta questo, si fa questo spruzzo e quello rimane incastrato, rimane congelato. Lì. Noi, arriviamo, arrivando dentro la famiglia, Passiamo attraverso questo incastro e ci prendiamo gli effetti. Perciò cresciamo come se questi effetti fossero nostri. La cosa è che, però, non riconosciamo la situazione, è difficile riconoscerla. Eh, come si fa a riconoscere una situazione del genere? Quando una persona piange, ci sono molte persone che arrivano e quando diciamo hanno le lacrime in tasca, io non ha le lacrime in tasca, è che per qualsiasi cosa piange o per cose che non hanno senso si piange lo stesso, che cosa succede? Eh, se il pianto è, è successivo, è una conseguenza di una cosa che è accaduta veramente che ha senso piangere, per la quale ha senso piangere, allora è un sentimento normale. Ma se te non hai successo niente e continui a piangere senza sapere il perché, quello io faccio questo movimento perché quelli sono sentimenti portati, noi portiamo i sentimenti di altri. Allora, quando accade questo, che cosa bisogna andare a vedere? Bisogna andare a vedere per chi lo stiamo portando questo sentimento? Perché in te non ha senso quel pianto, ma se tu vai in un'altra generazione, può essere quella precedente, quella precedente ancora o anche prima, fino a sette generazioni si va a lavorare anche a volte anche di più. Però questo pianto tu da qualche parte in una delle tue generazioni lo trovi sicuramente perché non appare niente per caso cioè non ci sono cose che appaiono per caso a caso in questo senso, in questa, in questa procedura non, non esiste caso qualsiasi cosa che accade sta sicuramente in un panorama familiare che appartiene alla tua stirpe Ok? può essere generazioni prima uno può essere sicuramente a generazione prima, tu non sai in quale generazione sta, non sai la storia, perché spesso non si sanno le storie, perché se sono di, di tre o quattro generazioni fa non c'è neanche più chi te la racconta, perciò non puoi neanche più chiedere informazioni, ma il campo stesso, il campo la ripropone, sempre, è uguale, e perciò nel tempo ogni generazione, una sì, una no, una sì, una sì, ci saranno persone che porteranno destini difficili che ancora stanno lì incastrati in questa nube congelata aspettando di essere sciolti. Ok, e, questo e con questo metodo si possono recuperare queste informazioni e si possono sciogliere, sciogliendole praticamente. È come se questa nube congelata si passa il forno e si scongela. A quel punto quello che era nell'aria va dove deve andare. E non c'è più bisogno di rappresentare nessuno. A quel punto la vita diventa, almeno per quell'aspetto, liscia, libera. Non c'è più bisogno di recuperare, di continuare a riproporre quella situazione. Ok? Perfetto. Come, si, come funziona? Funziona per risonanza per risonanza e noi, stiamo, eh, noi siamo distanti adesso, ma la distanza vale solo per la nostra dimensione, perché ad altre dimensioni, questa non è la nostra dimensione ad altre dimensioni, la distanza non è eh, non si, non si misura in metri, si misura nell'affettività o nell'impegno e nell'interesse con cui tu stai facendo quella cosa. perciò noi che siamo qui eh, con lo stesso interesse su questo schermo, sul monitor, siamo vicini. Ok? E, e perciò la risonanza funziona anche se siamo a distanza, cioè la, la risonanza funziona dal cuore in questo campo. Perciò ognuno che ha una sua domanda può, eh, può proporla e per risonanza, la sua storia familiare, il suo campo familiare, per risonanza praticamente si esprime in questo, in questo piccolo eh, teatro, diciamo, in questo piccolo monito. Nel momento in cui si sciolgono le cose, sempre per risonanza, chi ha fatto la sua domanda riprende il suo campo, però se lo prende modificato, perché nel momento in cui l'anima vede quello che accade, quello che è accaduto, non può più continuare a ad esprimersi e ad agire nello stesso modo. Quindi le sue cose si modificano, la vita cambia, si scioglie e tutto funziona liscio, almeno per quell'aspetto per cui abbiamo sciolto le situazioni. È una cosa molto interessante e molto bella. E, mh, io oggi volevo lasciare più spazio alle domande e, e a fare le rappresentazioni nel vero senso della parola, perché parlarne, parlarne, noi possiamo parlarne all'infinito, perché è una cosa, è un campo talmente vasto, che se noi cominciamo a parlarne e ognuno fa la sua, le sue domande su che, come funziona, possiamo parlare veramente, se abbiamo tutto il tempo possiamo utilizzarlo tutto, possiamo, parliamo fino a giugno. Mettiamo quindi in pratica la prima rappresentazione. Ovviamente diamo priorità a Cinzia e Pamela che si sono prenotate e sono qui con noi. Ho messo sono il link sui commenti. Ci sono anche persone che non so perché non, hanno fatto, non sono riuscita ad entrare. Io comunque ho messo il link sui commenti, quindi lo vedono un po' tutti. Chi volesse entrare, basta entrare su quel link, Quindi copiare quel link, incollarlo sul, sul, sul diciamo sul, su internet ed entrare direttamente. Vi mm -hmm. farà attivare telecamera e microfono e poi chiaramente utilizzeremo lo spazio e il tempo a disposizione eh. per cercare eh. di accontentare tutti. Adesso c'è una domanda, la andiamo a vedere sul monitor, però poi iniziamo immediatamente con la prima rappresentazione. Quindi, Daniela che dice, purtroppo non ho l'ora della mia nascita, mi hanno detto che senza questo dato non si possono fare le costellazioni, è così? Ti hanno detto, non so chi te l'ha detto, perché senza la data di nascita non si fa l'oroscopo. Ah, le costellazioni. Eh, sai che c'è, che tanti anni fa dato che io mi sono, sempre, mi sono occupata di tante cose nella vita, tra cui dell'astrologia, che è una cosa molto profonda, cioè è l'astrologia a livello profondo, a livello importante, non così, studiato anni e anni. Perciò quando ho cominciato poi a fare le costellazioni familiari, le persone che sapevano che in qualche modo ho studiato ma non, mi dicevano, ma che facciamo l'oroscopo? No, le la, la, costellazioni familiari non c'ha a che fare con gli oroscopi, eh, ha a che fare con... Intanto è, una, è un termine che ehm, io pensavo l'avesse coniato Bert Hellinger, perché una volta nei suoi corsi vissero una cosa tipo che le costellazioni familiari voleva dire che la costellazione, come la costellazione, perciò, con tutte le, le stelle che stanno lì, anche la famiglia eh, comprendeva tutti i suoi membri. E questo qui era il termine. Poi invece recentemente eh, ho visto che le costellazioni, cioè il termine costellazioni familiari è molto più antico di Elling, però lo possiamo usare tutti e, e non riguarda l'astrologia, la, perciò è la della data di nascita per fare le costellazioni familiari. Allora inizierei con Cinzia in modo tale da mettere in scena la prima rappresentazione. Che ne dici, Paola? Non so, dimmi Cinzia che cosa vorresti fare. Qual è la tua... Allora funziona così: la tua domanda del cuore. La tua domanda del cuore deve essere sintetica e deve essere una cosa che tu non riesci a fare da sola, cioè che cos'è nella tua vita adesso, cioè proprio adesso che non funziona. Se io ci avessi la bacchetta magica, e ti assicuro che ce l'ho, e ti dicessi, posso risolvere un po'? Andare da poco. Non si sente bene, io continuo a sentire un fruscio, non riesco a sentire. Sento un po'. Forse sono. Io ho visto nei miei, però quella era un'altra piattaforma, non so. Sono gli audio delle altre persone che sono. Li ho distruttiati, Paola. Ho visto che eh. probabilmente c'è qualcosa che ritorna nel tuo microfono. Non è così tanto che disturba, però parte dal tuo. Allora, ah. <ride> io ho detto perché partiva dai microfoni, però non dal mio. Vediamo se funziona così meglio. Intanto facciamo entrare Carlotta che è arrivata. Carlotta, buonasera. Sì? Eccoci qua. Meglio adesso sì, perfetto ok, allora ho detto che era una questione di microfoni però non sapevo che era il mio ok, allora okay. vai Cinzia, a te la parola con la prima domanda e poi sì, volevo sapere cioè la mia domanda riguarda il carattere eh, il carattere anche se se può essere eh, no, tu dimmi, ehm... vediamo se è una cosa che può andare ah, ok eh, che è cambiato nel corso del tempo nel corso degli anni Ero molto più espansiva e mi è successo qualcosa che mi ha bloccato e non riesco a essere, più come prima, con il carattere. A volte mi blocco e non riesco ad esprimere ciò che, che vorrei dire, soprattutto eh, nei contatti diretti con le persone, Però, diciamo faccia a faccia. Non so se può essere una cosa Quanti più difficile. hai? Posso chiederti? Ah, sono del 65. Eh, dai, io sono del 60. Allora, <ride> si può dire ancora. Si può dire, dai. Ehm... Non so se c'è Questo... qualcosa che può aiutare a sbloccare questa situazione. Se può servire con le costellazioni ecco, allora per, per sbloccare questa situazione ci sono varie tecniche noi oggi mm. cerchiamo di utilizzare quella delle mm. costellazioni perché mm. è una cosa che si può, si può lavorare molto bene per sbloccare questa ah. cosa Col, se noi le vediamo dal punto di vista delle costellazioni allora la mia domanda è che mm. cosa è accaduto nella tua famiglia se c'è stato qualcuno che a un certo punto eh, ha avuto delle situazioni per cui non ha più interagito Beh, io ho perso il papà a 29 anni. 29 anni sono tanti, cioè quando uno lo perde da bambino fino a 10, 12, 15, 17 anni. Ma a 30 anni, sì, sicuramente sei giovane Beh, e hai sofferto anche... molto. Sì, sofferto molto cosa, perché. Non è una cosa che cioè, non, non è ah. una cosa che può fare questo. Ho e, in questo campo, dico, eh. Poi, certo. noi possiamo interpretare le cose almeno a sette livelli e questo ah. è un livello medio perciò non, è, non fa parte di questa situazione, questa perdita che tu hai detto. Io dico, nelle generazioni precedenti, cioè nella tua famiglia di origine, eh, che tu sai che cosa è accaduto, cosa, se c'è qualcuno, qualche situazione, oppure te stai così come chi? Penso sempre come mio papà, perché anche lui da giovane ha sofferto molto. Ha avuto delle mancanze eh, anche economiche, cioè, quindi ha, ha sofferto molto la fame, e, ha, e lui è come si dice, che era quando, quando c'è stata Mio papà era, un, era ha fatto tutti i lavori, mio papà, tutti i ah. possibili, immaginabili. E, allora, ascolta, prima di tuo padre, prima di tuo padre. Che cosa c'era mm. nella famiglia? Eh, Nonno, no. bisnonno, sì, nonna, no. non li conosci? No, ok, non, non allora, per questa cosa che mm. mi stai dicendo tu, prendiamo soltanto il più vicino, però devi considerare che mm. generalmente, quando c'è la persona che è più vicina, in questo caso tuo padre, mm -hmm. quello che ha vissuto lui è già una conseguenza di altre cose che sono accadute prima eh. ma noi adesso andiamo a vedere andiamo a mettere in posizione soltanto questo Ok? okay. Sì. perciò questo è tuo padre io metterei te piccolina Okay? ok? Questa sei piccolina. E tu guardi verso tuo padre mm -hmm. e dici, caro papà, tu sei il migliore del mondo. Caro papà, io voglio essere come te. Voglio essere esattamente come te. E poi. Cresci, ok? Sì. E dici caro papà, tu sei l'uomo più amato e stimato per me. E io non vedo altro e voglio essere completamente come te. Ok? Sì. Lui però ti dice adesso, cara figlia, tu sei la mia piccola figlia. Se tu vivi bene nella vita e se hai buone relazioni e la tua vita fiorisce e hai un buon posto, lo fai anche in mio onore. Ok? Sì. Perciò la frase è grazie, paro. Grazie, caro papà. Lui dice se tu fai della tua vita qualcosa di buono, anche migliore della mia, io sono contento e lo fai anche per me, il mio onore. E se tu vivi bene, hai la mia benedizione. Ok? Sì. Grazie. Come va? Meglio. <ride> sì. Ok, questa è una piccola rappresentazione, piccola. Sembrano piccole, ma piccole non sono mai, perché sono comunque cose importanti e potenti. E va bene per te? Sì. Grazie. Ok, grazie a te. Chi vuole fare la sua domanda? Vedi quello che ti dicevo, Vincenzo, quando c'è la possibilità, cioè non è detto che ci sono 200 persone e tutti vogliono lavorare, perché il lavoro è proprio il eh, partecipare, perché questa qui sembrava una piccola cosa, ma ha colpito, ha colpito anche me. Ok? È una cosa, adesso non parlarne, Cinzia, mm -hmm. perché questo... È un lavoro che va eh, tenuto dentro il cuore, va protetto perché si deve mettere a posto, deve trovare eh, quella cosa che ti dicevo prima, che si è sciolta, deve andare a mettersi nel posto giusto. Se tu adesso cominci a fare così, quella comincia a svolazza e non la riprendi più. Ok? Perciò tacere e dimenticare. Ok? Ok? C'è qualcuno che vuole fare una sua domanda del cuore? No. Allora, io continuo a parlare di che cosa sono le costellazioni familiari, poi qualcuno si farà coraggio e magari dirà, anche le persone, non so se quelle a cui ho dato il link adesso non sono riuscite ad entrare, non so che cosa è accaduto non so madre. se Pamela, Danila e, e, e Carlotta vogliono fare una domanda sono già con noi qui eventualmente se volete fare una vostra domanda del cuore fatela pure sì, chi vuole sì, vuole io fare. mi aggiungo dopo Pamela visto che è entrata prima andiamo in ordine no, <ride> non vi preoccupate dell'ordine va bene sua io e... la farei chi, vai, chi vai. ha parlato? chi ha parlato? La... faccio io okay. io Pamela. Pamela ok, di Pamela Pamela sì, sì, dimmi la tua domanda del cuore. Allora io farei una domanda per me, nel senso che avevo pensato di farla fatte per te personalmente. Mia figlia. Mm. Tua figlia quanti anni ha? No, la volevo fare per mia figlia. Quanti anni ha? 15. Mm, ancora ci si può rientrare, però falla per 15. te. 15. Falla per te, perché quando la madre sta bene, sì, i figli stanno bene. La faccio bene. per me. Perciò se tu lavori per te, stai tranquilla che tuo figlio sarà sì. bene. Ah, sì, sì. La domanda, e la domanda è, ehm, ho un, un, un, um, tante cose nel cassetto, un talento diciamo eh, sottile che so di mh, poter e voler mettere eh, fuori. Nel senso che io ho scritto tanti anni poesie, ho partecipato a tanti slam, ho fatto già due, o tre libretti. Un libro abbastanza importante e due piccoli libri. Ho una cosa importante nel cassetto, già scritta. Perché non ho voglia di uscire? Perché non la voglio fare uscire? Proprio mi scoccia. Mi dà fastidio il um, mettermi fuori, uscire. Perché? Allora, un'altra cosa importante. Tu vuoi sapere perché o la vuoi risolvere? Perché sapere il perché non vuol dire che la risolvi. Eh. Sapere il perché vuol dire che sai che cos'è, ma non è detto che la risolvi. Risolvendola, non è detto che tu vada a sicuramente a capire qual era l'origine. Non è detto, può darsi ma non è detto. Perciò la domanda che io adesso ti faccio è tu vuoi sapere perché o vuoi risolvere questa cosa? Che senti? Ci sei? Ma la vorrei risolvere ehm, anche perché in questo modo capirei il no, non, ho, non ho capito, scusa, mi è mancato un pezzo. La vuoi risolvere o vuoi sapere perché? No, la, la, vorrei okay. la vorrei risolvere. La, la vorrei risolvere. Ok. okay. Com'è il successo nella tua famiglia? Eh, la, nel tua... senso di app applauso esterno? Dall'esterno? Nel senso le persone che sono della tua famiglia si sono realizzate, hanno, hanno avuto successo, hanno fatto quello che volevano fare. tutto sommato sì, però in una maniera sempre molto conflittuale. Mm. Come chi allora tu stai in questa Nel sensazione? senso che mh, mia mamma per esempio è... come? Allora l'altra la, la, domanda che ti ho fatto è tu questa sensazione che provi conflittuale, cioè il libro nel cassetto non lo vuoi tirare fuori sì o no, eh? come chi? C'è qualcuno nella famiglia, nonno, bisnonno, madre, eh, persone che, familiari che, che praticamente hanno avuto la stessa tua sensazione? Anzi, tu hai la stessa sensazione loro? Sì, secondo me sia mia madre che mia nonna. Ok, e che Mia cosa... nonna eh, in una maniera molto più, molto più mite perché mia nonna faceva foto, una pittrice anche molto, molto brava, perché proprio aveva studiato, padre dell'Accademia dei Pittori, insomma aveva davvero studiato. E, e, e questa nonna mi somiglia, devo dire, molto, amante delle piante, le foto, i quadri. Allora ti do una notizia, e sei mia... tu che somigli a lei, non lei che somiglia a te. E eh beh, certo. <ride> C'era prima. <ride> è una mamma che. Questa è la mia visione, poi probabilmente non è così. No, no, dimmi che cosa è ah. sai di questa nonna. Lei ha, ha, ha poi ah, realizzato. Questa il nonna tuo... è molto simpatica, lei scriveva anche lei poesia, ha lasciato un sacco di quaderni. Però tutti assolutamente nel cassetto perché lei è una donna che non lavorava, una donna che ha cresciuto due figlie, una sarta fantastica, mia nonna molto talentuosa, però una donna silente, con una intimità profondissima, e quindi nonostante fosse sposata con figlie, quindi mamma di famiglia, moglie eccetera eccetera, una indipendenza mentale fantastica. Nella vecchiaia si è proprio liberata, però uscendo anche un po' fuori di testa, in quelle arteriosclerosi creative. Uscire fuori creative. di testa proprio per questo. Sì, no, serve uscendo fuori di testa, questo, ma relativamente, fofa. cioè, certo, certo. Molto, sempre molto contenuta, però ha mandato un po' al diavolo mio nonno, eh, usciva a fare foto, usciva a raccogliere le foglie, per insomma era... Più libera. Ascolta. Prima di lei che cosa c'era? Qualcun altro? Cioè lei ha avuto questa vita eh, artistica perché suo padre era un artista? Suo papà, è un artista, sì, sua mamma mh, non tanto, nel senso: sì. senti, suo padre che era artista, ha, ha mantenuto bene la sua famiglia con il suo lavoro? Ma che, tu sai, eh, che, tu sai. che io sappia sinceramente, apparentemente sì nel senso che lui era un proprietario terriero stava molto bene a quei ah, okay. noi siamo sì, diciamo sì, siciliani sì, con sì. molta terra e, ok perciò lui però era, però anche, era anche un, po', anche un, un po' un po' monello tipo si è giocato un po' di cose alle carte insomma un po' di Sennatello pure lui cioè Allora, eh, tu sai se sono successe delle cose nella famiglia? Questa è la nonna, questo è il padre della nonna, ok. Tu sai se è successo qualcosa anche al suo padre prima di lui? No. Ok. Se erano fratelli, allora le cose importanti sono se ci sono, che ne so, perdite di bambini, perdita di genitori quando si è molto piccoli, perdita anche di capitali e. Eh, tragedie, incidenti, cose del genere, che tu sappia. No, no, no, che io oh. sappia, no, diciamo perdite di sicuramente morti in guerra, ma non c'è dubbio, ma mm. perché era il periodo, ma non... Certo. Um, okay. Sì, mia nonna anche ha avuto un fratello um, morto, ora non so se, ora non me lo ricordo bene, sinceramente, dovrei fare un... Um, con nonna, questa nonna qui ha avuto un fratello morto? Ha avuto, sì, però forse questo fratello poi gli è, è morto, sì, nella guerra in Russia. Mm -hmm. Lui è morto in Russia, non è tornato più. E la mia nonna era la figlia di secondo, mh, di secondo letto di, sua, no, di sua, mamma. sua mamma. Sua mamma era già sposata, e poi mh, si è risposta, diciamo, e, e lei aveva delle sorelle, due, credo, poi si è avuto questo secondo uomo con cui ha fatto queste altre figlie, tra cui mia nonna, tua nonna e questo altro suo fratello che è morto in guerra. È il fratello, sì, sì, ok. Allora, poi aveva anche una sorella che si è fatta monaca. Ah, bene. La mia nonna. Più grande o più piccola di lei, tu lo sai? Più grande. Mm -hmm. Il mi pare sì, mi, mi ricordo. Il fratello forse era più piccolo, ora è io piccolo. sinceramente non mi ricordo bene bene okay, tutte no, va le Ok, le... va bene, va bene. Non ti preoccupare. Allora, questo qui, cara nonna, questa è tua nonna? Eh? La rossa? Questa rossa è tua nonna, ok? La vedi? Ok? Questo è il suo fratello più piccolo, quello morto in guerra, questa è la sorella su suora, padre e madre, ok? Cara nonna, io ho sempre guardato verso di te e anche io voglio essere come te. Io sento i tuoi dolori. Tua nonna dice, cara nipote, adesso per me va bene, adesso siamo insieme, noi siamo tutti insieme. E adesso il mio destino è compiuto. E la mia vita è stata esattamente come doveva essere. Ma tu? Ti vedo interessante, sei una bella donna, sei intelligente e mi compiaccio di questo, sono molto fiera di te. Ma forse se tiri fuori quel libro dal cassetto e lo pubblichi e fai quello che devi fare, anch'io prendo un po' di merito. Lo fai anche in mio onore. Com'è per te questo? Bellissimo. Eh? Bellissimo. Bellissimo. Esatto, esatto. Anche perché io mi sento proprio... Lei mi aveva proprio scelto, secondo me. Non parlo, sì. va bene. Sì. sì, quando si fanno queste cose, in silenzio vanno dove devono andare. Se tu ci parli sopra, le disturbi, le distrai. Questo è esattamente quello che è, ok? Perciò adesso fai quello che devi fare. Ok? Ok. Chi altro vuole lavorare? Mi posso. Buonasera, sono Carlotta. Buonasera, Carlotta. E grazie per questa possibilità. Allora, un po' mi sono rivista in quello che ha appena detto. Quello che ho detto all'inizio è questo, che quando si esatto, sì. lavori ognuno trova, il suo, trova la sua soluzione. Sì, e appunto la domanda è questa. Mm, ho, nella, cioè, ho in ballo diciamo, diversi progetti lavorativi, eh, alcuni già sono partiti, però arrivo e mi fermo. Quindi non riescono mai a realizzarsi completamente e quindi diciamo che cioè dal punto di vista proprio di realizzazione personale, dal punto di vista economico è come se trovo sempre un blocco, cioè non riesco mai a, a terminare a portare a termine le cose, diciamo, quindi sembra che partono bene e poi si fermano, sì, sì. Mi fermo. Tu quanti anni hai? 31. Mm -hmm. Hai fratelli, sorelle? Ho due sorelle. Tutte le sì, più piccole. Come? Due sorelle più piccole. Ok. Che cosa è successo nella tua famiglia che tu sai di origine? mia famiglia di origine, quindi i, i miei genitori. genitori, nonni, bisnonni. Che cosa sai? E eh, vabbè sì, un, un po' di vicende. Sostiamo tante cose, sì, certo. Sì, sono successe, nel senso, per esempio, i genitori di mia mamma non c'era proprio un ottimo rapporto tra di loro. Eh, mia mamma a sua volta con i suoi genitori non andava, da, non andava proprio d'accordissimo era rimasta un po' da sola diciamo nella crescita perché erano sempre al lavoro mio nonno ha avuto dei debiti pesanti a causa di lavori aveva delle attività però non sono andate a buon fine e invece dalla parte di mio papà eh, quindi i miei nonni stavano, cioè, tra loro stavano bene, e però... Il tuo nonno ha avuto delle attività che non sono andate a buon fine. Sì. E, tu lo sai perché non sono andate a buon fine? Mm, credo perché lui non fosse in grado di gestire bene i soldi. E Si è fidato anche di persone che poi in realtà non... non cioè, no, di cui non doveva fidarsi. Diciamo Forse. che l'hanno fregato. Diciamo per semplificare, e... E tu sai il suo di padre che cosa faceva, il padre di tuo nonno? Eh, non mi ricordo, però, non, vabbè, lui era nella, mio nonno era nella ristorazione, aveva dei ristoranti, il suo padre, sicuramente, non era nella ristorazione, ehm, ma non, non, non mi ricordo cosa faceva, cosa facesse. Mm -hmm. Allora, lui non ha saputo gestire bene il, il suo lavoro. E sì. per questo che cosa è accaduto? Ha perso, so, aveva la ristorazione, che cosa faceva il ristoratore? Ha perso... Sì, aveva il ristorante, quindi mh, diciamo ha avuto, se è indebitato, eh, gli hanno addirittura portato via la casa per questo, quindi... Poi altre, cioè, le dinamiche di preciso non le so, però questa è diciamo, la, la situazione. E invece, okay. dalla parte appunto di mio papà, anche mio, mio nonno e mio papà, diciamo, lavoravano per loro cioè, questo nonno era, era padre di tuo padre o di tua madre? Di mia madre. Ok. Sì. E, e mi dicevi, la parte di tuo padre invece? Da parte di mio padre, diciamo, le cose andavano meglio. Eh, mio papà, anche lui, ha un'attività sua nell'ambito della ristorazione. E suo papà, quindi mio nonno faceva il macellaio e lì c'è stato un fratello che è nato che è morto dopo qualche mese dalla nascita quindi mio papà un il fratello di tuo padre sì era prima di mio papà ed è morto nato, è morto dopo qualche mese o poco dopo la nascita e niente questo ok noi prendiamo queste due situazioni questo è il nonno quello che ha perso la, il ristorante e la, il lavoro, sì. perciò, perciò la famiglia poi come l'ha mantenuta? Erano, diciamo che mh, quando gli hanno portato via la casa era già in pensione, quindi tutti i figli erano fuori, erano già indipendenti, tutto quanto, sì. quindi con la pensione. Invece il, il, il nonno, il padre di tuo padre faceva il macellaio. Sì, e dopodiché finito di fare il macellaio aiutava mio papà nel bar che nel bar, aveva. Nel bar, bar, sì. eh, nella storia familiare tu mi hai raccontato di nonno e di nonno, le donne invece, che cosa... Allora... La moglie di mio nonno che aveva i ristoranti, che ha perso, che ha perso sì. tutto, lavorava con mio nonno, mia nonna. e Diciamo che lei era quella che lavorava di più, mio nonno intanto andava in giro, faceva altro, si perdeva con gli amici, eccetera. invece mia nonna era quella che lavorava più di tutti ed è quella che non ha mai cioè, accettato queste, questo atteggiamento di mio nonno. E proprio per questo motivo, questa dedizione al lavoro, ha completamente abbandonato la sua famiglia, quindi i suoi figli sono cresciuti quasi da soli, diciamo. Pensava solamente al lavoro, ecco. Mentre invece l'altra nonna... non Mi stava chiedendo qualcosa? No, no, stavo facendo una puntualizzazione. Mm. Quando si lavora in, questi, in questo... Io parlo di questo campo, perché... Ho detto le interpretazioni sono tante e possono essere e sono tutte quante buone allora la nonna ha, ha lavorato e, e ha lasciato crescere i figli un po' da soli ma i figli sono cresciuti perché lei ha lavorato certo cioè, i figli hanno, hanno potuto fare quello che hanno fatto perché lei ha lavorato se lei fosse stata una mamma attenta ai figli eh, presente magari non potevano fare quello che hanno fatto sì diciamo che mia mamma non ha potuto questa... fare quello che Doveva fare perché mia nonna l'ha costretta a lavorare, a casa. cioè non gli ha fatto dire gli studi perché doveva lavorare. Però comunque sì, sono d'accordo con quello che sta dicendo, assolutamente. Ehm, in questo campo non valgono le opinioni, valgono i fatti. Ok, perciò quello che pensava, quello che è, non vale, vale quello che è mm -hmm. successo, ha perso il ristorante, è, è un fatto. Ehm, sì. Ok. Sì, sì. Allora, questo nonno che andava anche a, a passeggio, diciamo, sì. e ha fatto quello che ha fatto, gli è accaduto quello che gli è accaduto non era da solo. Ok? Ehm, quello che tu mi hai detto è probabilmente l'hanno fregato, ma non è detto che sia così. Mm -hmm. Ok? Ehm, sì. Quando succede questo quello che ha perso tutto e quello che ha contribuito, stanno insieme, sì. ok? E guarda tu questi due, se tu li guardi bene, questi si stanno divertendo. Li vedi? Sì. Si stanno divertendo, come… Eh, non so, due persone che stanno insieme facciamoci un bicchiere e poi sì. stanno tranquilli e spensierati cioè non stanno pensando alle conseguenze di quello che stanno facendo sia che ha perso lui sia che ha perso lui cioè, indipendentemente da chi abbia contribuito più o meno, stanno proprio insieme e fanno questo ok? sì allora, lui questo è il nonno dice la nonna sì. intanto, ma grazie per aver sostenuto tu la situazione. Io ho potuto fare quello che ho fatto. Qui ci sono già conseguenze, eh? perché quando una persona si comporta così non è che lo fa perché vuole mandare tutto all'aria, è perché ci sono già delle conseguenze, è già una conseguenza di cose accadute prima, che noi sì. adesso non andiamo ad indagare, ok? Perciò lui ha fatto quello che ha potuto fare. Però, dice alla nonna, grazie di aver tenuto tu il lavoro e la famiglia. Grazie per me. E loro stanno insieme. Nel, ormai adesso stanno tutti insieme, tra l'altro. Ok? Tu dici, cara nonna, è troppo complicato per me lavorare. È troppo complicato. Non so se voglio lavorare o se voglio lasciare andare le cose. Se io ti faccio una domanda a bruciapelo, tu vuoi vivere o vuoi morire? No, voglio, voglio vivere. Ok. Eh no, non è, è una domanda non è... importante, non è una domanda così. Perciò tu dici, cara nonna, cara nonna è troppo difficile per me portare avanti tutto questo. Io guardo la tua sofferenza, guardo il tuo dolore, la fatica e ho paura, ho paura di impegnarmi, ho paura di fare. Tua nonna, qui dietro c'è sua madre e qui dietro c'è sua madre e qui poi c'è tua madre. Tua madre com'è? Realizzata nel lavoro, nelle cose? No. no ok no mm, avrebbe voluto ma non no cara mamma tu dici è troppo difficile per me lei si gira e dice lei dice cara mamma per favore aiutami è troppo difficile per me Lei si gira ancora e dice, cara mamma, io sono troppo piccola, è troppo difficile per me, per favore. Lei si gira e guarda, non ha il coraggio di dire quasi niente. Si guardano. A questo punto lei può dire, cara figlia, adesso ti vedo, adesso ti vedo veramente. Non sempre per le donne della nostra famiglia è stata leggera la vita, ma tutte ce l'abbiamo fatta. Lei dice, cara figlia, tutte ce l'abbiamo fatta tutte noi donne di questa famiglia ce l'abbiamo fatta comunque sia andata e lei dice grazie cara mamma adesso questa tua nonna dice a sua figlia tutte le donne della nostra famiglia ce l'hanno fatta tutte ce l'abbiamo fatta comunque sia andata Adesso tua mamma dice a te, cara figlia, la vita non è sempre così facile, a volte succedono cose, ma tu puoi realizzare ciò che desideri, perché tutte le donne della nostra famiglia comunque ce l'hanno fatta e tutte le donne della famiglia ti stanno guardando adesso e sostenendo. Com'è per te questo? Eh, diciamo che c'è un, un peso in meno, sulle, mi sento diciamo, alleggerita. Eh. Questo è un nuovo lavoro? Ti piace? Mi è fa un po' paura. Uh -huh. Ecco qui, tu lo guardi e adesso dici, fai un bel respiro, puoi farlo. E dici, adesso vengo. Finora ho ditubato, ma adesso ho le idee molto più chiare, mi sento molto più forte e ho tante donne alle mie spalle. Adesso vengo, ce la posso fare, anzi ce la faccio. Com'è per te? Interessante? Sì, più Puoi... sicurezza. Sì. Puoi andare? Sì. Ok. E poi gli dici, e adesso resto? Ok? Sì. Ok, grazie. Grazie mille, grazie Vincenzo, eh? anche a te. Ciao, Gerlotta, grazie a te. Ciao. Grazie a te. Daniela, vuoi fare la tua domanda? Sì, buonasera. Buonasera, Daniela. Allora, sì, vorrei del chiedere la domanda del cuore. Avrei bisogno di risolvere situazioni economiche? Quello è un po' tutti, eh, però vediamo che cosa No, può nel fare. No, vabbè, ok. Ah, però no, no, ho, ho eh, sì. Sono son rimasta sola e... Vabbè, Ma da dove no, vengono sono... i tuoi problemi economici? Da dove vengono? Da lontano? È una cosa di adesso? Anche... Mm, vengono anche da lontano, anche nella famiglia dove ho vissuto da, da bambina, da, da giovane fino al matrimonio. Mm, adesso sono entrata in una società dove era socio mio marito che è venuto a mancare e comunque c'erano già dei debiti. E ce ne sono tanti ancora però io adesso sono uscita dalla società ma naturalmente mi porto dietro i rischi per la casa e tutto quanto ho messo un punto ma è un punto che ancora non mi dà sicurezza come va con tua madre allora, la mia mamma non c'è più, adesso non eh, è importante se ciò non c'è. Eh, no, vabbè, avevamo avuto un rapporto un po' mm, non è la parola, comunque abbiamo discusso e litigato, cioè. Eh, era come dire dovevo essere il bastone della sua vecchiaia ecco questa è la definizione che mi disse un giorno pensavo che tu fossi il bastone della mia vecchiaia invece poi mi sono sposata, ho avuto dei figli la famiglia e quindi per lei quasi cioè, mi ripeteva spesso che se fossi stata con lei sarebbe stato diverso quanto potevamo stare bene tutte e due mi diceva quindi un peso ecco un peso abbastanza Senti, a lei che cosa è successo nella vita? Ha perso sorelle? Ha perso la mamma? Ha perso che cosa? È successo… Mh, succe ha perso… no, ha uh, perso sì, con la morte… Con, no, però è successo che ha avuto noi da relazioni… Eh, cioè, io sono cresciuta con un uomo che non era il mio babbo naturale, ecco. Sono nata da una relazione e lei ha fatto dei gran eh, un gran chiasso, dei gran casini, perché comunque voleva, voleva essere risarcita, non so cosa, insomma, da quest'uomo. Mm. Voleva essere risarcita perché ha avuto te? Due gemelli, io e mio fratello. Tutti e due vivi siete? Anche il tuo fratello è vivo? Come? È, è vivo anche tuo fratello? Sì, sì, sì. Sì, sì adesso sì, è venuta a mancare lui... quello più grande, però sì, il mio gemello sì. E, um, da lui ha chiesto qualcosa? lui, Cioè, te voleva che fossi il bastone della sua vecchiaia, invece da lui non voleva la stessa cosa? Mm, ma più che altro da... Sì, poi era una donna che pre cioè pretendeva ma molto di più da me questa è tua madre e ok e questa sei tu e ok Eh, ma a lei che cosa è successo? Sembra, se tu vedi un attimo più da vicino, eh, è come se lei stesse strillando. Eh, sì. che Cosa è successo a lei nella sua vita? È come se lei stesse strillando, come se stesse succedendo qualcosa di grave, qualcosa che grida. Che cosa è successo nella sua vita? Prima di ma sposarsi, che... prima di avere figli, la ah. piccola forse. Aveva il, babbo, aveva il babbo alcolizzato non so se può essere questo eh, può essere perché cioè, è cioè, lei diceva sempre che il mio babbo era tanto buono però allora, questo. allora se il babbo era alcolizzato prima di lui chi ha perso? oddio questo non glielo saprei dire tu sai se sua madre, suo padre o i fratelli, qualche cosa del genere? Non lo so questo. No, vabbè, il babbo l'ha perso comunque dopo. Il sì, babbo... l'ha per... eh, perso... Però in so un secondo momento. Ah. No, no quando... vabbè, è... noi eravamo già nati, quindi... Cioè eravamo... Era grande già. Ah. Uh -huh. No, io stavo parlando del suo babbo, questo alcolizzato. Tu sai mm. lui che storia ha avuto se ha perso la mamma da piccola o il padre o fratelli o cose no, del non genere? Lo so. mm, non lo so. Mm, no. Sinceramente non, in questo momento non lo so, ho sempre sentito dire che alla nonna gli erano morti tanti figli, però sinceramente adesso non so se... Perciò ricerito... la nonna sarebbe la, la sua, sua moglie o la sua madre? No, la nonna di mia madre sarebbe la, la, la, la mamma del babbo suo, no? la mamma di questo di quest uomo che diciamo che era alcolizzato. Credo che sia okay. così, non sono sicura. No, no, è possibile. ti sto chiedendo perché potrebbe, è, è possibile, per quello che mi stai dicendo è possibile, che sua mamma abbia perso figli, perciò lui eh. ha perso fratelli. Eh, sì, okay. credo eh, che sia no. andata così, ma non ho una certezza. Ok. guardi loro e guardi tutte le perdite tutte le perdite che ci sono state nella famiglia perciò ci sono molti altri ok, okay. e dici preferisco perdere tutto tranne che la vita ah, ok come ti senti se dico questa frase uh -huh preferisco perdere tutto tranne che la vita È, dire, una cosa che mi, colp mi colpisce mi, mi emoziona okay. ecco. certo okay. trovare riguardo e dice? anzi tutti loro e ci sono altri dietro qui, qui ci sono molti altri Non sappiamo chi sono, non li possiamo sapere, ma ci sono molti altri. E tutti vi dicono attraverso lei che ti dice le parole di tutti. Non c'è bisogno più che nessuno perda niente, né la vita né il denaro. Puoi stare nella vita e nello stesso tempo avere denaro. Tu allora guardi verso tua madre e dici, cara mamma, Adesso mi sto veramente emozionando. Questa cosa è molto forte, è molto importante. Adesso vedo veramente come sei. E come ti vedo adesso, sei la mamma migliore per me. E adesso lo posso dire anche a voce alta, da me. Tu sei la mamma migliore per me. Non ti avevo mai visto sotto questo aspetto. E ti ringrazio, cara mamma. Sai che succede adesso? Che il denaro torna. Il denaro può tornare. Okay. ok. Tieni questo nel cuore, questa immagine tienila nel cuore. Ok. Ok? Grazie, infinite. Grazie a te. Io non so se non sono riuscita ad entrare eh, sia Donatella che mi aveva chiesto a cui ho mandato il link sia Emanuela. Abbiamo però comunque con noi Luisa. Ciao Daniela, intanto siamo ancora qui. Buonasera a lo tutti. Sto, lo sto dicendo perché non so loro da dove sono entrate e se hanno potuto accedere. Io ho rimesso il link Vabbè. nei commenti, quindi, okay. quindi probabilmente eh, possono ancora farlo se vogliono. Intanto, non so ci tenevano, perciò non so se non sono riusciti. Se ci stanno ascoltando dimmi, dimmi. magari... No. Sì, infatti, questo link, detto. Se le... ci stanno ascoltando vedono che possono entrare, qualche altro minuto stiamo ancora, fino a quando stiamo Vincenzo? Certo, ci certo. Sono abbiamo ancora un po' di tempo, abbiamo... sono le sette, quindi abbiamo ancora qualche minuto senza problemi. Quando... Quello che ci... quello che... Facciamo tutto quello che ci viene chiesto, dai. Bene. Eh... Intanto vai Luisa, vai Luisa, vai con la tua domanda. Vuoi fare la tua domanda? La mia domanda, buonasera a tutti, buonasera. il piacere di questa conoscenza prima di tutto, e volevo okay. chiedere per quanto riguarda... Eh, il sentimento, l'amore, eh, perché non, non, non c'è. Cioè, è come se fosse una cerchia di tutte le persone, come se arrivano e poi come granelli di sabbia eh, si sbriciola tutto. Quanti anni hai? 52. Mm -hmm. E questo succede da? Eh... eh <ride> Da Si può non dire da... da sempre, sì. Tu dici da anche quando eri piccola era così? Sì, anche prima di sposarmi forse, non lo so. Beh, eh... Prima di sposarti eri già grandina, io dico da piccola non era così. Eh, sì... Eh... Insomma, non so come spiegare. Cioè sì, da piccola... Da, più per più, da che età è cominciata questa cosa? Beh, che anche dall'età... Dall sì, quello che mi posso ricordare io, diciamo che dall'età dell'adolescenza, che magari potevo guardare tutte le mie amiche, non ho mai avuto problemi a, a, a conoscere persone. E, però ecco, è, è sempre nata questa cosa che io non ho mai fatto passi avanti, quindi sono sempre state le persone a venire verso di me. Però eh, sembrava sempre questa cosa di un po' di magica, di interesse, no? E poi invece poi andava, si andava a perdere nel tempo, insomma. Allora, tu stai ferma e le persone vengono verso di te? Sì. Chi è rimasto pietrito, come si dice, pietrificato per qualcosa che, che tu sai delle, delle generazioni precedenti? A qualcuno è accaduto che è rimasto... Come sei nata tu? Sei nata bene? O sei nata sì. pericolosamente? O sono nata? Pericolosamente, che so, col cordone intorno al collo, un parto difficile o cose del genere. Ma ah, eh, Che io sappia, sono nata di, di, di parto normale. E sono nata in casa, perché prima si nasceva in casa. Eh, so che la mia mamma, eh, io sono l'ultima delle figlie, e, e so che la mia mamma, quando sono nata io, eh, non mi voleva, ecco. Eh, sì, no, lo so. È una delle eh, cose della, della psicologia, quella più bassa, dove sì, dice: no, sì, ma, ma infatti, è una cosa, se non è una cosa avuto, che non ti avrebbe avuto. Perché sì, no, ma che, infatti è una cosa che poi ho superato, diciamo, ci ho lavorato se ci su ci ho lavorato su di questa cosa, no, ma più che altro, ma lei no perché non mi voleva, perché non mi voleva, era semplicemente perché a quei tempi tra un fratello e un altro c'erano 12 mesi, 13 mesi di differenza, quindi quando ho avuto la mia notizia era andata nel pallone, no? E, e so che comunque eh, aveva anche visto delle persone, perché... Mh, mi ha sempre raccontato che lei voleva abortire, che però da questa persona quando ci è andato gli ha detto quanti figlioli c'hai. E lei gli ha detto tre, e questa quattro. E quindi, quindi nulla, e sono nata io, ecco. E quello che ti ho detto, se non ti avesse voluto non ci saresti stata. Perchè, certo. anche se aveva pensato, però poi non l'ha fatto. E non l'ha fatto, dico. no. Quello che conta certo. è questo. Okay. Sì, sì, sì, no, ma, ma infatti io la voglio bene, nel senso non ho mai avuto rancore su di questo, ecco, come per dire non, non figlia accettata, ecco, e, e sono ben contenta. Ti ha voluto, ti ha cresciuto, alla fine ti ha avuto e ti ha cresciuto pure. Avete certo. potuto che, so, metterti da qualche parte, darti... Una no, lezione. no, no, ma infatti, infatti c'era una sua sorella che non aveva avuto figlioli, che da piccina ecco, voleva proprio prendermi con sé, e la mia mamma ha detto, vuoi venire, mi dai una mano, però lei rimane con me, quindi... E questo che cosa ti dice? E questo mi dice tanto, che mi vuole bene, che mi ha sempre e voluto. T'ha eh. voluto, e t'ha tenuto, <ride> e, ha fatto, e, e ha fatto la mamma a, a tempo... Certo, e ce l'ho diciamo tuttora, certo. me la custodisco e me la, me, la, cioè, me la tengo veramente cara a cara, cara, perché eh, ho, ho 84 anni e sinceramente eh, sono, ringrazio veramente l'universo perché me la fa ancora godere, eh, che sia, sia lei che il babbo. Ok, allora, dove è che sta nelle generazioni precedenti, perciò nonni, fratelli dei nonni, bisnonni e, e via dicendo, Dov'è che sta qualcuno che è rimasto freddato, che è rimasto colpito da qualche cosa che l'ha bloccato. Allora, io ti posso dare del tu Paola? Certo, certo. Allora, senti, io mi vedo, mh, mi sono molto, sempre vista molto vicino a, a una mia zia che è venuta a mancare il mese di luglio. È e una io, sorella, sorella che... della mamma, è una sorella della mamma. Ma uh, questa che dove si lei... prendere? No, no, no, no, no, no, lei è sempre vivente e alla fine se le è riuscita ad, ad, ad adottarla, ecco, una sua figlia, quindi, quindi, no, è una zia che è venuta a mancare, ma che lei ha avuto un brutto percorso, cioè nel senso, ha avuto anche lei cinque figlioli, ma è sempre stata una donna tradita e, e nulla, e lei non è mai voluta stare con, altri, con altre persone, con altri uomini. E, e quindi a volte del, del suo percorso, eh, ora io non so come sono andate esattamente le cose, però mh, mi sono sempre vista molto vicina a questa zia, ecco, perché si sì, è ritrovata vada. da sola a crescere cinque figli e io invece mi sono trovata da sola a crescere i miei due figlioli con tante difficoltà. Mm -hmm. Se io ti dicessi di scegliere per rappresentare sì. questa sensazione che tu senti di blocco sì. verso le persone, sceglieresti un uomo o una donna. Sceglierei un uomo. È, va bene per te questa distanza? o li vorresti più lontani o li vorresti più vicini um, aiutami a capire eh, Lui, guarda, una di quest... questo, allora questo qui vedi che c'ha la pancia liscia è un maschio Ok. okay. questa che ha la gonnellina è femmina sì ma dicevo io e l'uomo che rappresento no no allora tu sei questa ok, okay. la situazione che sta accadendo per cui stiamo lavorando è questa sì. Okay. sì poi tu sei questa ma è relativamente perché quando si entra in questo campo eh, arriva la figura vera perciò probabilmente questa dopo un po' non sei più tu ma è okay. la, la storia quella vera che noi stiamo mettendo okay. ok Ok. Sì. perciò così vanno bene come distanza? io direi di sì ok mm -hmm. Se lei dice a lui, lei, dice io non mi fido di te, ti sto ancora aspettando. È vero questo? Sì, è vero. Ok. Sono veramente molti anni che sto aspettando. E sono rimasta qui, ferma e immobile, non mi sono mossa e non ho guardato nessun altro, non ho guardato né uomini né donne, sono solo stata ad aspettare. E tu non sei più tornato. Io ti dico una cosa, tu dimmi solo se può essere o no. Perché può essere che una donna è stata lasciata e, e un uomo si è fatto un'altra vita? Una donna, una nonna, una bisnonna, qualcuno che è rimasta ad aspettare un uomo che aveva fatto una promessa forse. Non lo, non lo so, Paola. No, che non lo sai, sì, ma a livello di sensazione, se io ti chiedo, ci può essere stata questa sì. cosa? Okay. Sì, a livello di sensazione, di quello sì. che mi può trasmettere, posso dirti sì. Sì, questo è quello che conta, perché poi noi non la possiamo sapere la storia, ma a livello profondo, se uno sa se sì o no, e quando uno sì. dice sì, non lo so, ma è sì è questo. Sì. Ok? Sì. Allora... Qui ci vuole tutta la forza delle donne. Tutta la forza di tutte le donne che sono rimaste ad aspettare. Lui che non torna. Ok, queste sono tutte donne antenate, ok? Perciò sì. nonna abiscono tutte quante la fila delle certo. antenate, ok? Certo. E tu adesso ti giri verso di loro e dici è troppo difficile, è veramente troppo difficile. Io non riesco a respirare, non riesco a guardare niente, non riesco a camminare, non riesco a fare niente. Sto aspettando anche alcuna anche uno forse più di loro sono rimasti ad aspettare forse questa e lei dice è doloroso ma la vita va avanti. Ci sono molte cose per cui vale la pena vivere, ma la più importante è l'amore. Certo. E l'amore è verso tutte le persone, gli esseri umani, non solo verso gli uomini. L'amore vuol dire che il cuore è aperto e accoglie e cerca. Ce la fai a respirare? Fai un bel respiro? Fai un altro? Senti, il cuore è più leggero, piano piano? Sì. Dici, è veramente difficile fidarsi, io non ci riesco più. E lei dice, allenati, respira e accogli nel cuore, respira e accogli nel cuore. Lei guarda verso di lui e dice... Non ti aspetto più. Adesso guardo verso la mia vita. Guardo verso la mia vita. E ti lascio andare con rispetto. Lascio a te il tuo destino, qualunque sì. esso sia. E adesso mi circondo di amore. E cerco anch'io persone amabili, gioiose. Ok? Bene. Va bene? Sì. Ok, grazie a te. Mi auguro, grazie a te Paola. No, mi auguro, non vuol dire... Questo succede, cioè questo quando si scioglie è così, non c'è... Ne... Sì, ma perché... Perché ti ripeto, la cosa strana c'è cioè nel senso. Perché basta, non dico niente. Grazie veramente di cuore. Grazie. Ciao, a Ciao. è un piacere. Io dall'accento penso che tu sia napoletano, giusto? napoletano, sì, sì. Campano comunque. Eh, sono, sono napoletana anch'io e vi ho conosciuto così per caso che nulla è a caso. Nulla e vi ho seguito, eh. appunto, vi ho seguito eh. nella prima diretta di ieri sera e credi mi ho fatto le corse da lavorare perché volevo esserci stasera presente. <ride> È un piacere Luigi, continua a seguirci, aiutaci a divulgare di questo che abbiamo bisogno: far arrivare il messaggio alle persone. Lo so, che deve arrivare tanta luce nel cuore delle persone, lo so, lo so, e sono un'operatrice anch'io di luce, per cui eh, eh, so, so bene di cosa si sta parlando, ecco grandioso, grandioso Menomale. e ne abbiamo, abbiamo veramente bisogno, bisogno. senza dubbio, in questo momento in particolar modo in questo momento, questo momento è importantissimo sì. che si espanda e che si divulghi più luce possibile tanta sì, luce sì. c'è bisogno proprio di tanta tanta luce Eh ma c'è tanta gente eh, sì. è, tanta è ancora gente. addormentata sì ma c'è anche tanta gente già sveglia, già illuminata e luminosa Bisogna... Certo. Più, lumine, più luce c'è e più le cose vanno bene. Vabbè, certo, certo, certo. Ognuno certo. fa la sua parte. Eh? Così è, così sarà, si dice. Certo, certo. Una buona serata, Luisa, una buona serata anche a grazie te. Grazie di nuovo, alla prossima. Ciao, Un bacione, ciao. grazie ciao. di cuore davvero. Ciao. Ciao. Bene, mm. allora, abbiamo... Hai fatto, un bel, un... Dai, fatto sì. un bel lavoro, io sono qui sì. ad assistere fondamentalmente. Sì. Ma tu non l'avevi mai assistito a una cosa del genere? A questa tipologia no, abbiamo messo in pratica ah. quella live al, al congresso, all'open all day. Che sì, ma pure fatto. quella è stata una soltanto, così già, già siamo entrati abbastanza nella situazione, poi se vuoi ne rifacciamo altre. Certo, certo, certo, ma pianificheremo ah, sì, sì. il corso di costellazioni, poi comunicheremo la data per chi volesse. Quello manipolare. sì, anche. Sì, sì, il corso certo, di costellazioni va bene, dobbiamo fare con te, dobbiamo decidere le date. Perché certo. io sto facendo oggi proprio appunto, stavo facendo una cosa, quella che tu sai, per certo. fare la formazione fatta bene. Pianificheremo anche quello, senza Pianifichiamo tutto. tutto, sì, sì. Certo, certo. Allora, okay. eh, Paola, siamo giunti al termine io come sempre ti ringrazio ringrazio tutti i nostri amici c'è una domanda però aspetta che volevo leggere se ce la facciamo ancora sì, l'ultima. è una domanda di Angela che dice se in una famiglia c'è stato un suicidio è ovvio che ce lo portiamo dietro la sensazione è forte cosa bisogna fare? bisogna lavorarci eh, la prossima volta se, se Vincenzo riorganizza un'altra cosa del genere la facciamo certo, e ci sì. lavoriamo e eh, i suicidi sono importanti eh, bisogna vedere ci sono tante cose da, da vedere da andare a mettere a posto da andare a mettere a posto, sì. sì, sì è importante perché poi tutte le cose che accadono nelle nostre famiglie, nelle nostre vite portano conseguenze, perciò è importante lavorare su se stessi per essere sempre più presenti, sempre più puliti perché poi quello che noi tramandiamo è quello che noi abbiamo e c'è poco per da certo. fare non, non si scappa da questo Perciò bisogna essere presenti a se stessi, lavorare sulla luce, lavorare per essere puliti e per andare avanti, far andare avanti i figli bene. Perché certo. loro sono conseguenza nostra, noi siamo conseguenza di altro. Però lavorare su suicidi è importante, perché anche quelli si devono sciogliere. Cioè, chi ha fatto un gesto del genere ha, ha avuto sicuramente le sue ragioni più o meno consapevoli e vanno messi a posto perché è possibile sì, certi meccanismi chiaramente è possibile che poi nelle generazioni si ripetano? Certo. Eh, nessuno Bene. se lo augura, ma succedono queste cose. Beh, senza dubbio. Bene, Paola, io ti ringrazio davvero tantissimo, come ringrazio anche i nostri amici che ci hanno permesso anche stasera di entrare nelle loro case e, come sempre dico, aiutateci a divulgare l'informazione. Condividere questa diretta, un like alla pagina ci aiuta a crescere per divulgare sempre di più e l'iscrizione al canale vi terrà sempre, costantemente, aggiornati. Paola, noi fisseremo subito altre date, comunicheremo con i nostri amici eh, attraverso il nostro calendario quello che andremo a fare certo. eh, di volta in volta e intanto saluto i nostri amici dando l'appuntamento alle ore 21. Questa sera Viviana Sarcina intervisterà me, ma soprattutto due personaggi che sono due esperti di diritto che ci parleranno dei nostri diritti. Perché conoscere quelli che sono i nostri diritti ci mette in condizione di essere tutelati e di reagire in maniera oggettiva ed efficace a quello che sta accadendo in questo momento. Tutti i diritti certo. sono stati violati, tanti non dico ancora tutti, ma siamo su una strada che non è eh, quella ideale per noi. Dobbiamo reagire semplicemente avvalendoci di quelli che sono i nostri diritti perché la legge ce lo permette e questa sera con loro analizzeremo tanti dei nostri diritti per metterli in base. Buonasera a tutti, ci vediamo alle 21. Grazie Paola. Grazie Vincenzo grazie a tutti quanti. E buonasera a tutti e seguite anche, seguiamo anche la, la, la prossima diretta. Ciao.